Parto prima da lei, visto che ha sollevato la questione, allora sì, eh, sì nel senso sì ho intenzione di mantenerlo, eh, perché in realtà conosco bene la sentenza che lei ha citato, anzi l'aumento, la, visto che stiamo parlando di questo articolo 29, l'aumento anche con, la, la implemento con eh, una legge eh, che adesso mh, non vorrei sbagliare, dovrebbe essere la 12 del 2017, chiedo Venia, dovessi sbagliare, però ad ogni modo... Era il famoso articolo 10 che superava l'emendamento Lanzillotta, ehm, che prevedeva, insomma, la, sempre per quanto riguarda gli NCC, la questione della, eh, di prestare servizio eh, in altri comuni, da parte quindi di NCC, di noleggio con conducente, eh, che avevano autorizzazioni lasciate da altri comuni in ogni parte d'Italia quindi come riferimento c'è stata una uh, stretta da parte del, uh, del governo uh, del governo precedente come ho detto appunto dall'anno dall eh, e quindi in, uh, questa legge prevede di fatto che gli NCC uh, possono, che hanno, la, uh, uh, hanno preso l'autorizzazione da comuni della uh, provincia possono esercitare ovviamente nel proprio comune ma in tutta la provincia di riferimento, quindi andando nello specifico, stiamo parlando di Roma, a Roma potranno esercitare eh, gli NCC di Roma e provincia, per eh, gli altri NCC, quindi di altri comuni fuori provincia, in generale a prescindere dal comune di riferimento, avranno... Eh, eh, hanno avuto due anni di tempo per adeguarsi alla, mh, a questa normativa e, mh, e comunque eh, sarebbe poi eh, durata fino a quando non sarebbe poi scaduto il contratto, eventuali contratti che gli NCC potevano aver sottoscritto per, eh, mh, appunto per, per espletare il servizio perché le ho detto che mantengo questo periodo? Nonostante comunque eh, lo ribadisco qui, anche se poi comunque eh, passeremo agli emendamenti e magari ci sarà anche modo di discutere eh, ci sono anche degli emendamenti che riguardano appunto, anche la tematica degli NCC perché mh, come abbiamo detto poi all'inizio sia che il collega Stefano ehm, questa proposta comunque è stata depositata diciamo, a suo tempo, nel frattempo sono intervenute anche ulteriori modifiche e poi tra l'altro anche la sentenza di cui lei eh, parlava, quindi ci sono stati anche degli adeguamenti appunto, normativi da inserire. Le dicevo, la mantengo perché? Questo, questo periodo perché questo insomma, funziona già così ma riguarda il periodo di accesso quindi come funziona l'NCC è, è un servizio che è dedicato ad un'utenza eh, differenziata come prevede la normativa nazionale quindi vuol dire che il, il cliente quindi non è su piazza vuol dire che il cliente eh, contatta il noleggiatore e prenota una eh, determinata corsa in un determinato giorno ad una determinata ora non è quindi indifferenziato come il taxi che lo puoi prendere eh, per strada quindi vuol dire che l'accesso alla ZDL è limitata rispetto eh, al tempo della prestazione e non può che essere altrimenti perché se non fosse limitata al tempo della prestazione vorrebbe dire che l'NCC farebbe il servizio su piazza perché vorrebbe dire che ha finito il suo lavoro ad esempio cioè la, sua, mh, la sua prestazione lavorativa non ha nel foglio di via altre eh, prenotazioni e si mette in lista nella ZDL a fare cosa ad attendere i clienti? No, non può farlo perché appunto stiamo parlando di due cose completamente diverse quindi rispetto alla che ha eh, citato lei, un conto è la rimessa, quindi la postazione che eh, come eh, giustamente poi ha ricordato non hanno l'obbligo di rientrare eh, nella rimessa, un conto è il periodo di tempo eh, di accesso alla ZTL che è limitato alla prestazione del servizio, ribadisco non potrebbe essere altrimenti. Quindi eh, chiudo questa parentesi, volevo rispondere brevemente al consigliere ehm, eh, De Priamo e Riguardo il bacino comprensoriale che ha citato più volte, eh, io ricordo che ehm, innanzitutto questa è una questione un po' mh, diciamo annosa, Roma Capitale aveva intrapreso questo percorso già nel 2017 quando ci siamo insediati, poi si è, arenata, ehm, o si è arenato un po' discorso. il discorso, discorso però che è stato preso e ringrazio pubblicamente la eh, collega nonché vice sindaco della città metropolitana Teresa Zotta, è stato ripreso e ehm, e quindi eh, lo stiamo anche portando come amministrazione. Lato Roma Capitale eh, a Dama verrà chiuso eh, a breve, nel frattempo, come ho detto, si è arenato eh, nel 2017, quindi sono passati eh, circa quattro anni. In quattro anni sono cambiate anche alcune questioni, anche da un punto di vista politico, per tutti i comuni coinvolti, che ricordo sono eh, Roma, Fiumicino, Ciampino e Cisarecchia, sono anche cambiati un po' di, di equilibri eh, politici, quindi comunque sarà soggetto a... Ovviamente in tempi assolutamente brevi perché è rigoroso uh, portarlo a chiusura visto anche che esiste una, la normativa mh, regionale, l'articolo 5 bis della legge eh, 58 del 93 che quindi ci prescrive di eh, dare vita ad un bacino comprensoriale e così via anche, sono anche delle leggi eh, richiamate anche dalla 2192, 92 quindi noi siamo in difetto ci sono altre città italiane che lo hanno adottato invece noi no e quindi nel, nel breve periodo ci sarà eh, una concertazione con, eh, anche con la categoria presumo anche un po' tutti i vari eh, i vari comuni in, in campo dovranno confrontarsi nuovamente con la categoria e poi comunque andare a conclusione lo ritengo personalmente eh, dove quindi questo era giusto per chiarire che il procedimento è in itinere e sarà ben presto concluso e quindi si faranno tutti gli aggiustamenti del caso. Da una prima lettura direi che tutto sommato non è troppo sbilanciato nei confronti di Roma, di, scusi, degli altri comuni come diceva il consigliere Depriamo nel suo intervento ma uh, forse quasi un pochino il contrario anche se sono assolutamente convinta del fatto che rispetto al lavoro fatto debbano essere ehm, fatte alcune eh, limature, alcuni cambiamenti che sono sicuramente necessari e il, eh, il nostro comune Roma Capitale certamente avanzerà queste richieste sperando ovviamente di trovare una, um, un, un parere favorevole da parte degli altri comuni. Grazie.